Benvenuti, stranieri. Sono Rhodium, guerriero Solark e custode dell'Ordine. Eh? Se venite in pace siete i benvenuti, ma se metterete a rischio l'Ordine del Santuario, io non avrò alcuna pietà di voi! Eh? No, no, no! Noi siamo quelli buoni! Voi siete portatori di caos, servitori degli Eclipsion! Golfo eh? Solore! Colpo Solare! Sì. Non riuscirai a sfuggirmi! No. Ah! Gormiti, potenza degli elementi, energia. Magma al massimo! Wow! Ehi, hey, amici, che sta succedendo? Sì. Eh? Bene, bene. Ora ci divertiamo. Questo, invece, l'ho capito. Sì. Atmosfera! Sei pronto, Riz? Prontissimo! Tempesta di magma! gur